Abbiamo scoperto nuovi misteri della Serbian Dancing Lady nel suo gioco. Perché in questo gioco, sulla mappa, ci sono nascosti dei posti dove appaiono dei segreti sui muri. Che riguardano proprio la Serbian Dancing Lady. Eh, Ryder, c'è un dannato video e c'è scritto vi vedo. Ora io non so se lei dice nel gioco oppure nella vita reale. Ora mi sto spaventando perché c'è anche lei qui fuori. Ho sentito. Bisogna chiudere. Ryder, mi sa che siamo finiti. E eh, da me, da me, da me, da me. Eh, ma non... Faccio il giro, faccio il giro. Eh, non si, il giro la... non si può fare... Non si può... Non si può, non si può Criminale, non si può, non si può Mi ha preso a me, mi ha preso Iscrivetevi al canale e lasciate like per vedere Per restare sempre aggiornati sui prossimi video Attivate la campanella, eh, mi raccomando Perché qua abbiamo dei segreti, dei misteri Da risolvere Via, no, no, no, ti prego, vai via ah, Rider! Rider! Non mi Dove vede mi... Aiuto, non mi vede No, no vabbè questo non è giusto, non questo è... non è giusto, no, questo, questo, no, no, no, no, questa è la preferenza, no, non vale Stai zitto, che bello, non mi ha visto, che bello Allora, quando si spengono le luci è OP come roba comunque, ti giuro, non, non, non ti vede proprio È qui, Dunis, è qui Cosa vuol dire qui? Dov'è? La sto chiamando? Ah, ma, sì. madonna, ma ho pensato che stavi parlando con me. Andiamo, forza, dobbiamo trovare gli altri indizi allora, eh, sono stranissimi questi indizi. No, però non devo spegnere la luce, accidenti a me, è stupido che sono. Eh, sbaglio i tasti, sbaglio i tasti, non va bene sbagliare i tasti. Oh, ma, ma guarda qui, le piace anche fare musica? A questa. Alla... Sì, alla... vabbè, alla... certo, come no, adesso le piace. Una pagina, una pagina, mini. Vabbè, prendi la pagina, dai, prendi la, dov'è? Oh, che bello. Ma vediamo se qua invece ci sono altri misteri. Perché magari potrebbero esserci tipo dei quadri o delle cose. Oh, è vero! Qua c'è un altro mistero, c'è scritto sì, vi sento anche. Ma come, scusa? Ma in che senso? Ma ci ha sentito prima quando avevamo detto che tipo nella vita reale. Perché ha detto sì, cioè c'era scritto sì. Quindi è come se ci avesse risposto. Dai, dai lì! Scappa, scappa, scappa! Facciamo il giro perché così almeno non può prenderci. Ma tu dov'è che sei? Ah, ecco di qua. Non ho detto lui, ti sto sapendo. 3 no, minuti prego vai via Allora dobbiamo anche andare tipo ad un nuovo piano Dove si scende scusa Non si gira No ma preso che brutta E no, no, no. da me non ho il medito, è da me non ho il medit Io sto sentendo i suoi versi orribili E adesso devo andare nella lavagna hai detto giusto Allora perché esatto. non tutte le lavagne funzionano Forse questa allora vediamo se mi metto qua Perché devo, devo anche stare fermo Se no non si attiva Allora sì e spengo la luce perché sta arrivando lei. C'è scritto che praticamente eh, lei ci vede e ci sente di nuovo. Ma in che senso, Ryder Non ha senso questa cosa. E poi continuano ad esserci i suoi video dannati e ci picchia. Questa cosa mi mette un sacco di ansia. A me sai cosa mette? Anzi, il fatto che lei mi ci attorno. E il fatto mi che so, lei ti vabbè. abbia proprio preso. Ma tu non hai il medikit, quindi hai detto: No. Tecnicamente, ho trovato una chiave. E qui. Ci sono aperte nuove porte e da qua c'è un'altra pagina. Un pagina Vabbè la, no, la prendiamo pure no perché poi se noi la prendiamo lei si arrabbia ancora di più Comunque qua c'è un medikit rider Sì però se noi non prendiamo le pagine non possiamo neanche trovare le altre chiavi Ah, per ah ok le quindi, quindi le pagine le ci chiavi. servono per trovare le chiavi giusto? Esatto vedi? Se tu oh. non prendevi quella questa chiave non sarebbe Spawnata. Ho capito quindi tecnicamente dobbiamo per forza prendere le chiavi mm. Ricordiamoci dove sta In caso ci servirà per dopo Un'altra pagina, vai, io la prendo Cacchio, però, però qua Però adesso inizia ad essere molto arrabbiata La sento la vicina. Eh, Raga, qua, allora, praticamente, perché non avesse capito Più prendiamo le pagine, più lei si arrabbia La Serbian Dancing Lady, funziona Eccolo, eccolo, gira, gira, gira Gira, gira, gira, gira, gira Oh, gira, via, gira, via, gira, via, gira. via, via, via, via, via, via, via Come vedete, si è arrabbiata tantissimo No, via. cacchio No, no, no, ma no, no no, no, no, no. Hai ah, il medikit, sì sì ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ok io me ne scappo a gambe elevate proprio Via via scappa, via Scappa scappa scappa Anche perché lei mi sta, mi sa che mi sta inseguendo Perché mi vuole prendere proprio Eeeh ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, via, via via via via via Io vado al piano di sopra Rider ok? Va bene va bene Ti raggiungo il prima possibile Raggiungimi il prima possibile perché così Almeno possiamo stare insieme Oh no ma mi sta proprio sc scorreggiando addosso Qua c'è un altro medikit al piano di sopra Ok Vediamo un attimo ho se riesco pagina, Ho trovato una trovato Ottimo, ottimo, così. Oh, oh, oh, che è? Rider. Dove, no. si Che succede? Che succede? Il coltello è da me, è da me, è da me, è da me. Via, via, via, via, via, cioè, Scusa, non volevo dire <ride> non, volevo, non volevo dire una brutta parola, però devo farlo ah. perché così Vabbè, ah, per scappa, scappa. Scendi solo giù. Giù serve, c'è un'altra porta dove serve la tua chiave. Ok, fammi vedere dove. È eh, quella a sinistra. Ho come l'impressione che lei mi stia aprendo. Apri a sinistra. Apri. Qui. Sì, sì, apri, apri, entra, entra, entra, ah, entra. Ah, di qua, giravola. Via! Scappa! Doveva no, a trovare altri segreti, non abbiamo più trovato segreti. Che caspita sta succedendo? Forse lei perché ci voleva dire che ci stava vedendo e trovando nella vita reale. Vediamo se abbiamo capito bene perché appena troviamo un nuovo segreto. Tecnicamente lei ci dovrebbe rispondere a, a quello che stiamo dicendo. Se lei ci sta capendo. Però magari non è impossibile che ci stia capendo Perché te lo dico Non, non è possibile, vero Ryder? Sì ma non è impossibile, potrebbe anche essere Che ne sai che magari lei con tutto questo Ci sta distraendo e lei può Sapere noi in questo momento dove siamo E eh, mi sa che da, da giudicare Dal fatto che si è arrabbiata tantissimo qu Quando l'hai detto, mi sa che c'hai pure ragione Però... È è quasi impossibile Raider, è solo una pizza nel gioco Cioè poi c'è anche tu la... Tu mi sto facendo il trenino, io sono dietro di lei lei è dietro di te Guarda ho visto, non, è una scena abbastanza pietosa, dovremmo... No, no, è raccapricciante questa scena Ho capito, allora scusa ma eh, noi come facciamo a trovare nuove cose però? Tu hai un'altra chiave, giusto? Mi mm. ha tirato un coltello sta... vacca Adesso da me, adesso da me, adesso da me, ce l'ho un medico, dimmi che c'ho un medico Ce l'ho un medico, ce l'ho, ce l'ho Allora, l'altra chiave, a cosa mi serve prima di tutto, dimmi N Non lo so, non lo so, che lettera hai vicino alla chiave? Eh, ne ho una con la N e una con la P La N è quella dell'infermeria, quella con la P dobbiamo trovare La eh. P cosa potrebbe essere? Forse la... è al piano di sopra, però dobbiamo... Fare presto perché non salire. Se stai salendo, cambia strada perché ce lei dietro di me. che sto scendendo. Eh, ecco, allora resto morto. Va. Curati, curati, curati. La sto portando sopra. No, no, no, no, no. Cacchio, ti ha proprio preso. <ride> di brutto. Allora, uh, lei mi sta inseguendo. Però qua c'è un medikit. Tu ce l'hai, il medikit? Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Ok, è dietro di me. Aia, mi sa che mi sta per tirare un coltello, vero? Aia, ai, ai, Brutta storia, brutta storia. Quando tu senti il rumore che sta per lanciarti il cortello, fai destra a sinistra! No? Ma preso! Eh, ma Sì, sì, sì. Perfetto. La no, no, no, no! Dietro di me, dietro di me! Madonna, ma è proprio quando, quando troviamo le pagine si arrabbia tantissimo, è difficilissimo dopo. Il fatto è che lei, no, non si sa come, lei sa sempre dove siamo! Uh, Ryder c'è scritto, sì, vi ho sentiti scemi. Ma come si permette? E ma poi come? Ti, ti ripeto non è possibile Non è possibile Ti ha senti, sentiti? Accidenti No no no Ryder Io mi rifiuto di credere che lei ci sente Cioè secondo me ci sta facendo uno scherzo Non è possibile questa cosa Non è possibile ma, No no ma se, secondo me lei in qualche modo riesce pure a sentirci Perché è impossibile che riesci a trovarci in qualsiasi momento in cui noi parliamo Eppure questo c'hai ragione Infatti io guarda mi chiudo qua dentro Chiudo la luce E non, tecnicamente spero che non mi veda qua Che se ho qualche dubbio e cacchierola. Um. Oh mio dio, oh mio dio, raga, avete visto! Mi è, passato, mi è passata proprio vicino. Poi c'è pure delle mosche che le sbuzzate in caro. Ma ha trovato! Ma ha trovato! <sirly> scappa! Scappa! No, no, no, Raider, è una pazza. <sirly> è una è pazza! Oh mio cazzo! È, è una pazza! Mia. Ma tu trova il medikit criminale! Non posso farlo, anche se lo trovo. Non posso prenderlo. Mi devi curare tu. Eh, è vero. No, una pagina. Ho trovato una pagina. No. No, non ti prego. Raga, ha vinto la Serbian Dancing Lady purtroppo, mi sa troppo forte per noi, Ulis, è troppo forte. È troppo forte e poi lei sa dove siamo per davvero quanto abbiamo capito. E Ci sente, ma ripeto, cioè, secondo me questa cosa non ha un, alcun senso. Iscrivetevi al canale e lasciate like per, vedere, per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Attivate la campanella, eh, mi raccomando, perché qua abbiamo dei segreti, dei misteri da risolvere.